Sì, velocemente Presidente, solo per dire che ho letto l'emendamento 19 di, eh, a cui faceva riferimento adesso il, il Consigliere Filomeni, Filomeni. Scusi, stavolta ho sbagliato io, però è stato proprio un lapsus. E, dunque, il discorso del, di prevedere eventualmente dei delegati laddove i municipi non istituissero la consulta, anche questo argomento era stato posto sul tavolo dalle consulte stesse, di fatto è stato scartato da più parti, perché pensare che un delegato poi di fatto. Qui nel, nel, nell'emendamento leggo, è eh, nominato dalla Commissione politiche e sociali, cioè la Commissione politiche e sociali dovrebbe nominare un delegato che vada in cittadina a rappresentare eh, tutti i cittadini con disabilità o associazioni di quel municipio, mi sembra veramente troppo forzato, di fatto quel soggetto ehm, dovrebbe essere al limite eletto da, da cittadini o comunque da associazioni, insomma da rappresentanze eccetera, quindi chi rappresenterebbe poi all'interno della consulta anche, solo, anche senza diritto di voto? Di non rappresenterebbe nessuno, solo se stesso, quindi mh, non credo che possa essere una soluzione io l'avevo anche valutata, l'avevo comunque esplorata. Quindi, ecco, questa soluzione dei delegati non è, non è percorribile, per cui ribadisco che l'unica soluzione è rendere la consulta cittadina indipendente da questa, dalla Costituzione delle consulte municipali e quindi l'unica uni, soluzione praticabile, continuo a dire, è quella di poter avere eh, singoli in, in consulta cittadina.